Bentrovati da Gerardo Paterna a questo nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video dedicato all'immobiliare dei servizi e prodotto per il blog gerardopaterna.com. Oggi voglio eh, parlarvi di agenzie immobiliari digitali, di questi nuovi modelli che stanno arrivando sul mercato, che stanno impattando sul lavoro degli agenti immobiliari tradizionali e lo facciamo con Paolo Facchetti, eh, CEO di dove.it. Ciao, Ciao Paolo, Leonardo, grazie. Buongiorno, grazie a te. Benissimo. Allora, ehm, Paolo, io credo che siate tra le tante proposte di modelli ibridi digitali che stanno un po' caratterizzando questo trend forse quello più strutturato. A me personalmente ha fatto pensare un po' alla Compass americana che ho visitato proprio pochi mesi fa a New York dove coniuga sia una presenza territoriale qualificata ma soprattutto il fattore X sta proprio nella consulenza umana quindi delle persone, quindi digitale sì, ma con un apporto umano forte. La prima domanda che ti faccio è quali sono i eh, tre fattori che vi distinguono rispetto all'offerta digitale in ambito mediatoria eh, qui in Italia? Allora Gerardo, prendo a ruota un po' quello che mi hai appena detto su Compass. Eh, se devo elencare i tre punti che differenziano dove un po' dal, dall'offerta che c'è sul mercato digitale, ne vedo principalmente tre. Il primo, come hai detto tu, è un modello che è molto pro agente. Eh, pro agente cosa vuol dire? Che Investiamo tantissimo in marketing e in tecnologia, ma lo facciamo con la visione eh, agente, che vuol dire che siamo noi a dare le case alla gente. La gente non deve fare più zona, facendo tanto marketing online, facendo delle affissioni, facendo i tram, facendo tanto branding, siamo in grado di ricevere le richieste dei venditori e di allocarle ai vari agenti immobiliari sul territorio. La tecnologia invece diamo tutta una sorta di strumentazione e di gestionale che gli semplifica la vita, gli semplifica se deve fare una presentazione con un tasto può farla, se deve vedere il prezzo con un tasto può vederlo, se deve far vedere le proprietà e matchare compratore e venditore con un tasto può farlo e tutto questo fa in modo che l'agente immobiliare si dedichi al 100% sul, sulla persona, quindi okay. la tecnologia non va a togliere la relazione tra gente e, e le parti, va ad aumentarla. Ok, quindi diciamo che per gli agenti che lavorano con voi quindi c'è un'acquisizione semplificata, una gestione marketing digitalizzata che eh, diciamo, eh, agevola, velocizza i percorsi di, di gestione e, e quindi più spazio da dedicare alla persona, alla persona e quindi in questo caso al cliente acquirente che poi è quello che vi paga. Esatto, e questo è il primo punto. Okay. Come secondo punto, se guardi la velocità di crescita che abbiamo avuto e la presenza territoriale in cui siamo, per me questo è un altro punto che ci caratterizza tanto rispetto ai competitors. Okay. Partiti a gennaio, ad oggi siamo su Milano, Monza, Genova, Torino, eh, Bergamo, Varese, abbiamo aperto Roma a settembre, a brevissimo apriamo Bologna e altre x, uh, x, x città che poi, okay. che poi ti racconto. Quindi stiamo crescendo in maniera molto veloce ma anche in maniera molto strutturata, avendo centralizzato tutti i processi eh, riusciamo a mantenere la qualità eh, scalando il modello in maniera molto, molto veloce e semplice. Okay. Terzo punto, abbiamo un team tecnologico molto forte, quindi riuscendo a fare la tecnologia in house, in casa, riusciamo ad adattare tutta la tecnologia sulle necessità degli agenti, quindi sono gli agenti a darci input su Possiamo fare questo, possiamo modificare questo, possiamo migliorare questo in maniera tale che la tecnologia sia veramente prova gente. Ok, interessante molto e ci torniamo. Ma volevo portarti un attimo eh, fuori dall'Italia dall e parlarti di Purple Bricks, sì. no? quindi diciamo un po' quello che è stato l'esempio trainante di agenzia immobiliare digitale iperfinanziata, nasce in UK, lavora a Londra prevalentemente, poi va in Australia, va a New York, spendono un sacco di soldi eh, diciamo per presidiare quei mercati, poi a un certo momento eh, il modello non regge più, chiudono in Australia, chiudono negli Stati Uniti, tornano in UK, le azioni scendono e quindi insomma è un po' eh, così, è stata un po' una debacle. E qual è la lezione che si porta a casa da questo tipo di eh, esperienza? Ecco, la mia digitale italiana, che cosa impara da questo? Leggendo un po' il caso Purple Bricks, più che un problema a livello di eh, prodotto per me è stato un problema a livello di internazionalizzazione. Uh, cosa vuol dire? Sono andati in due mercati opposti, uno che è quello dell'Australia e uno che sono gli Stati Uniti. Entrando negli Stati Uniti probabilmente hanno sottovalutato molto la potenza di un player molto forte sul mercato, che è Compass, e di un mercato comunque culturalmente diverso. Stessa cosa per l'Australia, la cultura, gli aspetti, le abitudini che la popolazione australiana ha sono diversi dalla, dalla cultura, che le case stesse che ci sono in Australia sono molto diverse dalle case che ci sono in, uh, in UK, quindi bisogna capire se, se il problema è stato il, il modello digitale che non ha funzionato o proprio la strategia di internazionalizzazione in questi due paesi molto diverse. Ok, c'è qualcosa che tu hai preso da Purple Bricks? Allora, noi in realtà siamo molto focalizzati sul mercato italiano, quindi okay. Lo studiamo dall'interno, abbiamo visto il modello, abbiamo visto che comunque in, in UK ha funzionato stiamo studiando come applicarlo sul, sul mercato italiano che anche qui è un mercato molto diverso da quello, sì, da quello inglese certo. e abbiamo visto che la vendita della casa è un processo estremamente emotivo che non può essere semplicemente digitalizzato e lasciato a sé è l'investimento più grande che una persona fa nell'arco della sua vita eh? non sia un investitore, o un imprenditore e di conseguenza la componente umana è molto importante ed è per questo che stiamo facendo tanto focus, ci stiamo focalizzando molto sulla ricerca di agenti competenti per, certo. eh, per portare avanti questa. Rientriamo questa su questo tema adesso: prima avevi fatto una carrellata di città in cui siete presenti, mi pare di capire che l'idea è di presidiare i, i principali capoluoghi di provincia, ok? Penso dove ci sia una certa dinamica. Allora, ci sono varie, ci sono varie, molto semplicemente ci sono varie dinamiche su questo. Uno sono il numero di compravendite valore al metro quadro. Okay. Due, la copertura geografica intorno alla città. Quindi se siamo su Milano, non facciamo solo Milano Centro, ma facciamo anche quello che è la provincia. Okay. Per esempio, da una parte di strategia marketing, acquisizione e tutto, ha tutto, tutto il senso di fare Varese, Bergamo sì. piuttosto che Monza e le province limitrofe e eh, non, ti ho, non ti ho accennato prima, eh, apriamo Pavia e Brevissimo, ah, quindi okay, in questo abbiamo già certo. trovato la persona, siamo contenti e eh, quindi come hai detto te, focus sulle grosse città, focus 2020 saranno tutte le città del nord-est e da Roma in su quindi abbiamo un grosso piano di, di espansione di apertura città Uh, per il 2020 uh, okay. sempre col modello strutturato in maniera tale da avere una persona forte nel, nel mercato che sviluppi il team poi esatto sullevole. quindi insomma più presidio uguale più persone. So che state cercando agenti immobiliari. Qual è il modello di reclutamento? Allora principalmente chiediamo di semplicemente di, di compilare la candidatura che c'è sul sito, mm -hmm. sul nostro sito ci sono tutte le posizioni aperte o semplicemente mandare una mail a recruiting @dove .it, e lì uh, vediamo il curriculum, uh, una volta visto il curriculum facciamo una chiamata con tutti i vari agenti, uh, facciamo una chiamata sì. e capiamo qual è la loro esperienza, certo. e capiamo qual è il loro profilo e una volta fatto una prima scrematura, capiamo anche perché è l'interesse per, certo. per dove punto perché lavorare per noi, una volta fatto una prima scrematura del, del profilo li incontriamo direttamente di persona e poi scegliamo la persona che andrà a occuparsi del, della zona. Qual è il candidato ideale tipo? Allora, già qualche indicazione il chi, candidato ci ideale segue. tipo è una persona che ha almeno un paio d'anni di esperienza nel, sul mercato immobiliare, che ha visto come funziona il mercato, ha visto quali sono le dinamiche, ha avuto già qualche relazione e interazione con, con compratore e venditore, è una persona possibilmente giovane, ma su questo non è un, un requisito bloccante, quindi abbiamo agenti anche di 50 anni di essere una persona solare educata, strutturata, che vuol dire molte volte la difficoltà è riuscire a far compilare magari anche delle semplici, dei, sempl ah, dei, dei semplici sì, forum, report certo, esatto certo, settimanali certo, eh beh, piuttosto certo. che mensili ma per non racconti esempio. nulla di nuovo eh, l'agente immobiliare è molto refrattario ha tutta esatto, la parte esatto, burocratica esatto quindi, quindi è... questo l'abbiamo notato no, certo, l'abbiamo certo, notato certo, certo, che sì, c'è sì, una parte sì. burocratica eh, che chiaro. prende poco tempo però quella è importante, <ride> è importante. È importante da fare certo. e che poi che abbia tanta voglia di fare di mettersi in gioco che sposi la tecnologia e che sposi anche un modello nuovo di business, di innovazione nel mercato. Bene, bene, interessante questo. Allora, um, nervo scoperto, dai, Allo sto zero commissioni, lato, uh, venditore, Piace poco perché dice no, si sminuisce il valore dell'acquisizione, soltanto il venditore è in grado di eh, così, eh, comprendere il valore del servizio eh, offerto, eh, eccetera, eccetera. Insomma, nel mercato, nel mercato anglosassone eh, paga il venditore, non l'acquirente, questa scelta è dettata da altre ragioni oltre ad una facilitazione dell'acquisizione oppure no? Allora, qua io ho due punti principali. Sì. Eh... Il primo punto, molto chiaro, molto fermo, se tu hai l'immobile e l'immobile a prezzo e l'immobile è bello, che tu sia il proprietario, che tu sia l'agente immobiliare, sì. l'immobile lo vendi. Quindi sei l'immobile, fai il mercato e qua c'è poca discussione. Il secondo punto per me viene nella parte del, del compratore mi dici il compratore molte volte non percepisce il valore aggiunto portato dall'agente immobiliare perché lo vede solo come un apri-porta che esatto. fa vedere la casa. Qui per me c'è del lavoro da fare ma a livello di, di industria, quindi a livello di settore. Bisogna far capire al compratore che quella percentuale che lui va a pagare è frutto di un, uh, di un lavoro di ricerca, di investimento in marketing. E di disciplina, di strutturazione di, eh, di battere la zona, come si dice in gergo. In gergo. Quindi quel 249, se. Non lo, nel, nostro se caso, nel nostro caso, nel caso, certo. caso dell'agenzia dell classica, è più che giustificato, se no dovrebbe okay. farsi sì. quel lavoro di ricerca. Quindi per me è qui che va uh, messo il sì. punto: bisogna far capire al compratore il valore della ricerca. Una commissione sola e anche scontata non rende il modello uh, economicamente fragile? Cioè, a meno che tu non faccia mille complementi al mese, allora dici, ok, allora, industrialmente, no, riesco a starci dentro. L'idea di dove punto è quella, è di fare sì. molte transazioni, di avere un modello iperindustrializzato, che come mm. ce l'abbiamo noi, quindi avendo un marketing centrale, legale centrale, contract center centrale, content centrale, tecnologia centrale, e lasciare all'agente immobiliare la parte di negoziazione e di mediazione delle, delle parti, in maniera tale che, se un agente in un'agenzia classica riesce a gestire 20 immobili, un agente in Dove.it ne riesce a gestire 40 al mese. Quindi questa è la differenza, quindi avere molto più tempo libero, quindi liberare l'agente da tutta la burocrazia, da tutta la parte di marketing, da tutta la parte che non è il suo core business, lasciarlo focalizzare sugli appuntamenti, sulle valutazioni, sul, uh, sui rogiti, sui compromessi, in questa maniera qua, Riusciamo a iperscalare e iper strutturare e fare molte più compravendite e a frag il modello a livello econo economico. Ti, ti lascio sulle compravendite. Domanda fuori programma è questa: eh, Ci dai qualche numero? Perché allora eh, la, la confezione è interessante, eh, la propaganda è efficace, eh, ma i numeri sulle compravendite, e sugli incarichi, puoi darci qualche indicazione? Ti do i numeri del, dell'ultimo mese, sì. che non te li svelo tutti, però ti sì. do gli ultimi del, dell'ultimo mese, che così mm, potrebbe essere interessante. Sì. Allora, l'ultimo mese, a partire dal primo settembre, abbiamo fatto in media una compravendita al giorno, e abbiamo toccato un picco di due compravendite, compravendite ieri. Okay. Per compravendita intendiamo una sì. proposta... Uh, o non subordinata al mutuo accettato certo, una proposta subordinata certo. al mutuo con mutuo accettato okay. quindi questo, qui è, questo è il ritmo di velocità a cui stiamo andando a settembre e ci aspettiamo di, di mantenere questo ritmo anche per ottobre, novembre, dicembre e in termini di incarichi? Uh, siamo più di 350 incarichi acquisiti non okay. ancora pubblicati pubblicato, sì, sì, sì. qualcuno pubblicato qualcuno non pubblicato qualcuno molti venduti e okay. quindi a livello di crescita crescita esponenziale a livello di mandati a livello di Uh, tantissime visite per il compramento di appartamenti e vendite, vendite già, già completate. Oh, interessante, è stato no? un grande lavoro, sarei soddisfatto? Molto contento, Molto. anche stanco però. Anche eh beh, stanico. ma si giovane, dai, puoi non fare vacanze ancora per qualche anno. dai! Assolutamente! <ride> Io so che avete un'offerta un anche per i costruttori, sì. i costruttori sono al centro dell'attenzione anche di tanti portali immobiliari che sì. eh, riservano a loro insomma eh, piani di marketing dedicati eccetera eccetera è un mercato promettente, che criticità vedi? Ti do qualche numero sì. e poi ti spiego un po' cosa facciamo anche noi con sì. i costruttori, anzi, magari ti spiego prima cosa facciamo con i costruttori diverso dai portali immobiliari. Diamo proprio un pacchetto ai costruttori, quindi diamo un pacchetto di oltre a tutto il marketing online che include il portale immobiliare, quindi eh, una cooperazione con il portale immobiliare, abbiamo tutto un pacchetto di marketing social uh, Google um, piuttosto che marketing offline, quindi tutte le okay. campagne di affissioni out of home brochure, quindi tutta quella parte lì, gli diamo il pacchetto di marketing completo, gli diamo un pacchetto di advisory anche, abbiamo una capacità di dati in maniera tale che possiamo, che sappiamo in maniera abbastanza precisa il giusto prezzo del, della nuova costruzione, quindi diamo un servizio di advisory, un servizio di marketing molto molto spinto è un servizio di vendita con agente dedicato per, per il cantiere e gli faremo questo pacchetto, quindi molto diverso dal, dal servizio del del solo portale immobiliare certo. che, comunque, che comunque includiamo uh, parte dei costruttori da, per darti qualche numero sulle 24 ore primo, primi 6 mesi del 2019 aveva fatto una stima che il 12% dell'offerta dell totale del mercato è fatto di nuove costruzioni certo. la richiesta aumentata del 4% a livello di offerta e del 2.9% a livello di prezzi quindi una buona fetta di mercato interessante questo sulle prime 6 città d'Italia una buona fetta di mercato interessante che va a diversificare l'offerta, nel senso, oltre ad offrire il classico compravendita sì, sì. Da, da privato, vi anche un'offerta un di nuovo. Quindi okay. questo qua è un po' Da caso interessante, quindi. Allora. Come si entra in contatto con Dove.it? Quindi è un appello che facciamo agli agenti immobiliari che vogliono iniziare una carriera all'interno di questo modello digitale. Allora, tutte le informazioni le trovate sul sito www.dove.it okay. Nella parte in basso lavora con noi, avete tutte le posizioni aperte lì basta che cliccate e trovate le posizioni aperte che ci sono o semplicemente mandate una mail a recruiting.dove.it Benissimo. Paolo, allora, io ti aspetto ancora per novità nei prossimi mesi sicuramente, perché ce ne saranno tante. Ti ringrazio per il tempo a te. che ci hai dedicato. Prima di chiudere vi ricordo che se avete, se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo a gerardopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video. A presto!